Ciao, mi chiamo Padre Angelo, vengo dall'Italia, provincia di Roma, cisterna di latino e ho venuto qua a farmi un intervento per i denti, eh, mi, sono trovo, mi sono trovato tanto bene, eh, scusate pure che non mi sa ci spiegare, però io sono andato tanto bello, felice e contenta. Adesso mi ritorno in Italia contento meglio di prima.